Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 22 aprile e benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme. È stato approvato nelle ultime ore il decreto che fissa il calendario per le riaperture, riaperture che come sapete cominceranno a partire dal 26 di aprile. Come tutti i giovedì mattina leggiamo con voi la prima pagina e le pagine interne di Vita Trentina e ci guida nella lettura questa mattina Augusto Goio che è proprio giornalista di Vita Trentina che quindi Vita Trentina l'ha scritta. Buongiorno Augusto, buongiorno a te e ai telespettatori. L'apertura è dedicata ai vaccini, alla campagna vaccinale che ha avuto lo sappiamo in questi ultimi giorni, nelle ultime settimane una grande accelerazione anche da noi in Trentino. Sì, non a caso titoliamo lo scatto del vaccino, c'è cioè un'immagine del, del punto di vaccinazione che è stato allestito, un drive-thru come si dice con questa parola inglese, dove senza scendere dalla macchina si può essere vaccinati, un'esperienza che molti di noi hanno fatto con i tamponi, ora con questi vaccini che ci danno delle, delle speranze, i risultati si cominciano a intravedere, ma come ci ricorda il nostro direttore Diego Andreatta nell'editoriale di questa settimana, è il momento anche della responsabilità, sottolinea proprio questa parola forse un po' desueta, ma eh, quanto mai necessaria in un momento in cui, come ricorda eh, il direttore Andreatta, eh, si va verso anche un Clima più favorevole alle uscite, ci sono le riaperture a cui facevi cenno tu in apertura di questa eh, rassegna stampa, ma appunto aperture che dovranno essere affrontate anche con la dovuta responsabilità perché eh, ricordiamocelo: insomma, il vaccino è sempre, il virus, scusate, è sempre eh, ben presente tra noi, ci sono eh, delle varianti che in parte preoccupano e non a caso dedichiamo anche un approfondimento poi al discorso de della vaccinazione con una eh, pagina che riprende un eh, dibattito molto interessante andato eh, in onda eh, online naturalmente promosso da FBK con Antonio Clavena che è un ricercatore dell'Istituto Farmacologico Mario Negri eh, di Milano che interviene con una serie di puntualizzazioni otto domande e risposte che invitiamo i nostri lettori a leggere e anche chi vorrà acquistare Vita Trentina in edicola che sciolgono alcune eh, perplessità che eh, appunto con questi vaccini eh, possiamo avere. C'è stato il caso appunto di AstraZeneca che ha sollevato diciamo delle perplessità ci sono qua delle risposte che sicuramente possono essere rassicuranti ma eh, come dicevo prima L'invito è comunque quello alla responsabilità di tutti e di ciascuno. E questo è proprio l'invito che fa il direttore Diego Andreatta nel suo editoriale. Lo sta ripetendo, bisogna dire, anche il Premier Draghi molto in questi giorni. Non è un liberi tutti quello che ci sarà a partire dal 26 aprile? Certamente no, appunto responsabilità, la parola che usa il nostro direttore, una riapertura che eh, appunto... Avviene mentre, come ricordavamo prima, il virus è ancora tra noi con le varianti che eh, comunque, come ci dicono eh, diversi, con diversi studi, eh, in parte eh, i vaccini riescono a contrastare e in parte sono ancora oggetto di studio. L'invito alla prudenza e appunto come dicevamo prima rispettare le regole è fondamentale anche per le stesse categorie economiche che sono state duramente provate in questi lunghi mesi della pandemia. Torniamo a scorrere il taglio alto di Vita Trentina per parlare del 25 aprile per il secondo anno consecutivo, sarà un 25 aprile del tutto particolare perché insomma non ci saranno chiaramente le tipiche manifestazioni per le strade, le tipiche manifestazioni di piazza che solitamente ci sono proprio per quella data. Sì, ci saranno sicuramente degli appuntamenti online, e l'Ampia promosso un memoriale online con eh, quelli che, ha, una volta completato questo progetto Volti della Resistenza, presenterà eh, 500 ritratti di eh, persone, uomini e donne che hanno fatto la storia della lotta di liberazione dal nazifascismo eh, nel periodo dal 1943 al 1945 e in questo memoriale online riporta anche i ritratti di eh, tre eh, uomini e donne della Resistenza Trentina uno di questi testimoni è, è Renato Ballardini che è stato a lungo anche parlamentare che eh, porterà la sua testimonianza eh, in, in un messaggio eh, che sarà trasmesso nella piazza Cesare Battisti dove è allestita appunto dal 25 aprile al 2 maggio una mostra con delle, dei disegni e delle illustrazioni che presentano appunto personaggi che hanno fatto la storia della resistenza italiana per la prima volta dallo scoppio della pandemia siete entrati alla casa del clero che sappiamo è stata veramente duramente colpita proprio dal covid ci sono anche delle foto è veramente un reportage molto interessante sì, le foto sono del nostro Zota, risalgono a un'occasione eh, eh, di, eh, di qualche settimana fa eh, quando il Vescovo Tisi si è recato a celebrare per i... Preti che sono appunto ospitati alla casa del clero, e noi non siamo fisicamente entrati perché ancora non è possibile, ma per la prima volta il direttore Marco Maines e eh, un, alcuni operatori e operatrici eh, raccontano i mesi della pandemia che ha colpito duramente anche la casa del clero. Ci sono stati eh, degli, anziani degli anziani sacerdoti morti e sono diversi appunto i sacerdoti, anche i religiosi e le religiose che. E sono rimasti vittime del virus e è una testimonianza inedita appunto, di, che, però, se vogliamo, assomiglia anche a quella di altre eh, case dove sono ospitati i nostri anziani. In questo caso, appunto, è un ritratto che viene sicuramente molto utile anche per capire come il personale e la direzione hanno saputo poi reagire alla, alla situazione anche, eh, come vediamo, attingendo alla tecnologia, al, i tablet o i telefonini per poter comunicare quello della mancanza di relazioni, anche per la Casa del Eclair è stato sicuramente ed è tuttora il punto di maggior sofferenza, al di là appunto dei, do, dei dolorosi lutti. Prosegue il viaggio del settimanale diocesano all'interno degli oratori del Trentino. Che cosa proponete in questo numero? In questa terza puntata siamo andati a Villa Lagarina, un, un ritratto di una comunità vivace che anche attraverso l'oratorio e le realtà che ruotano intorno ad esso vuole comunque offrire dei momenti di di svago, di divertimento eh, nel rispetto delle norme naturalmente e comunque proponendo delle attività che sono state in qualche modo completamente reinventate proprio per far fronte alla, alla necessità di mantenere il cosiddetto distanziamento sociale. Prosegue la cattedra del confronto, questi confronti che sapete mandiamo anche in onda qui su Trentino TV. La cattedra del Confronto è un appuntamento che purtroppo viene svolto solo online, come moltissime altre eh, occasioni. In questo caso sono la focalizzazione su delle parole chiave. La puntata di cui raccontiamo è andata in onda eh, lunedì scorso e eh, si parla appunto del concetto di giusto visto dal giurista eh, Luciano Violante e dal teologo padre Occhetta che è un gesuita appunto teologo e offrono appunto una serie di interpretazioni di questo concetto che viene eh, così anche molto eh, utile in questo periodo di pandemia eh, in cui siamo un po' costretti tutti a fare i conti con delle regole che non sempre vorremmo o vorremmo accettare facilmente. Non dimentichiamo che il 22 aprile, cioè oggi, è la giornata della terra, anche proprio in chiusura poi di mattino insieme ci sarà uno speciale curato da Asfron che noi vi proporremo. Ne parlate anche questa mattina su Vita Trentina. Sì, la giornata della terra il 22 aprile, è un'occasione voluta dalle Nazioni Unite per ricordare la necessità di una cura del... Eh, pianeta, il motto di quest'anno, di questa edizione, che è la 51esima, potremmo riassumerlo come eh, in qualche modo ripariamo la Terra, prendiamoci cura di essa, e ci sono degli appuntamenti di cui parliamo eh, che si svolgeranno eh, anche in piazza a Trento, al Parco delle Albere, ma eh, c'è anche una lunga maratona televisiva di cui eh, parliamo che vede coinvolto anche il Museo eh, delle Scienze di Trento, il Muse, con una eh, focalizzazione, una, un accento proprio rivolto ai giovani e al ruolo che si possono svolgere per la cura del pianeta. Poi andando a fare un giro nelle valli trentine, come sappiamo ogni settimana voi proponete la cronaca un po' o storie che vengono proprio dal territorio trentino. Questa mattina che cosa ci segnali Augusto? Ma abbiamo delle esperienze nelle nostre valli in cui c'è un recupero proprio del territorio, per esempio a Folgaria con la Banca della Terra che è un'iniziativa della provincia autonoma di Trento. Eh, a Folgaria è stato eh, attraverso un bando pubblico, eh, sono state messe a disposizione delle risorse e quindi eh, chi ha dei terreni che non è in grado, non può coltivare, li mette a disposizione di chi invece può eh, seminare appunto, e, e raccogliere poi dei frutti. È un'esperienza analoga anche eh, riguarda invece appunto un'iniziativa che si chiama Semina eh, Comunità e di cui parliamo in un'altra pagina delle nostre pagine di, di valli di corrispondenza del territorio e anche in questo caso sono tutti segnali di un'attenzione al, al territorio, all'ambiente che eh, credo si sposino bene anche con proprio il tema della eh, giornata odierna della terra. Questa mattina, questa settimana assieme al settimanale diocesano c'è anche come amici. Di che cosa parlate questa settimana? Come Amici è la rivista del, del seminario e in questo caso eh, domenica 25 aprile è la, è la giornata per le vocazioni, quindi è un uh, numero in qualche modo che eh, riflette questa attenzione anche per eh, i, chi in qualche modo vuole. E coltivare la propria vocazione anche verso una risposta che sia di servizio alla comunità attraverso il sacerdozio. All'interno del giornale abbiamo anche una testimonianza di un diacono che racconta proprio eh, così, mh, questa sua scelta e, e l'attualità anche di una mettersi a servizio mh, della comunità anche attraverso questa, questa strada che mh, magari non è per tutti ma è sicuramente può essere un'opportunità una per tanti Augusto prima di salutarti ti chiederei un commento su un fatto di stretta attualità lo sappiamo il coprifuoco è stato confermato alle 22 anche nel nuovo decreto anche se c'è stato uno scontro molto duro all'interno della maggioranza perché Salvini voleva lo spostamento alle 23 del coprifuoco tu come la pensi in tal senso? Ma da papà di quattro ragazzi devo dire che sono più che contento insomma, di avere questa opportunità di eh, farli rientrare a un'ora eh, accettabile, ma al di là di questa che chiaramente è una, una battuta, insomma, io penso che eh, come richiamava il direttore Diego Andreatta eh, è importante in questo momento non allentare troppo le briglie, se vogliamo usare questa metafora. Eh, Ricordarsi comunque, eh, come fa anche il ricercatore eh, che è intervenuto per FBK parlando dei vaccini, che abbiamo avuto anche e eh, ci sono tuttora tanti lutti e sofferenze. E se e anche da noi la situazione sembra verso un miglioramento, ci sono situazioni del mondo dove invece la pandemia colpisce ancora duramente. Proprio eh, ieri ho ricevuto un messaggio WhatsApp da uno dei nostri missionari. Trentini da Manaus in Brasile, dove la situazione è, è drammaticissima. Quindi eh, responsabilità, eh, rispettiamo ancora per un po' il coprifuoco e avremo sicuramente modo poi di recuperare in futuro. Probabilmente il Brasile è in assoluto il paese più duramente colpito proprio dalla pandemia. Tu, Augusto, prima di salutarti ti chiedo un'altra opinione tua personale. Questa settimana c'è stata la riapertura di bar e ristoranti negli spazi outdoor, negli spazi all'aperto. Tu hai visto dei comportamenti, comportamenti corretti andando in giro? Ma direi in generale di sì, tra l'altro ehm, c'è una bella immagine nella rubrica del nostro Gianni Zotta, il click, in cui si vede appunto un, un ristoratore che allestisce il tavolo all'aperto e credo che in generale si, i comportamenti siano eh, corretti, quindi continuiamo così e sicuramente usciremo eh, bene da questa situazione così drammatica. Io ringrazio Augusto Goio, giornalista di Vita Trentina, che anche questo giovedì ci ha aiutati proprio a sfogliare insieme a voi le pagine del settimanale diocesano. Grazie per il tuo contributo come sempre.